Chi crede in Gesù conosce il Padre. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Un caro saluto qui da Gerusalemme, dalla città santa dove siamo per l'ultimo giorno e dove vi annuncio il Vangelo di oggi, Giovanni 10, 31, 42. In quel tempo i giudei Raccolsero delle pietre per lapidare Gesù. Gesù disse loro, «Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre. Per quale di esse volete lapidarmi?» Gli risposero i giudei, «Non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu, che sei uomo, ti fai Dio. Disse loro Gesù, «Non è forse scritto nella vostra legge, io ho detto, «Voi siete Dei? Ora, Sessa ha chiamato Dei, coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite, tu bestemmi, perché ho detto, sono figlio di Dio. Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere» perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre. Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano, Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero e in quel luogo molti credettero in lui. Amen. Carissimi amici, oggi è uno degli ultimi giorni che precede la settimana santa, i giorni per eccellenza dove Gesù si dona totalmente a noi, offre la propria vita come salvatore. Ecco colora che Gesù sempre più parla chiaramente agli uomini, ai farisei, agli scribi, ai giudei, ai propri discepoli fino alla fine, dicendo le opere che io compio testimoniano del Padre. E noi quando seguiamo Gesù, noi quando ascoltiamo la Sua parola, noi quando vediamo i Suoi segni, i Suoi prodigi, ecco che facciamo esperienza del Padre. Poche volte ci pensiamo che c'è un grande nesso tra il Figlio e il Padre. Noi crediamo che Gesù, certo, è venuto per noi, è venuto nel mondo, è stato crocifisso, ma era uomo e che Dio Padre è qualcosa di diverso, di superiore. In realtà, non è così. In realtà, nel volto di Gesù, nelle opere di Gesù, nelle parole di Gesù, noi contempliamo il volto del Padre, il volto di misericordia. Ascoltiamo parole di vita eterna, che sono le stesse parole che il Padre direbbe a noi, anzi che dice a noi. Quindi seguire Gesù, concreto, fisicamente, che è venuto qui e che a Gerusalemme, in questo luogo santo e benedetto, ha offerto la propria vita, significa fare l'esperienza dell'amore di Dio. Un padre che non mi ha negato il perdono, un padre che non mi ha negato la misericordia, ma anzi ha preso l'iniziativa per venire incontro a me, incontro a te, e quando entrerà nella città santa, e domenica ricorderemo la domenica delle palme, l'entrata solenne di Gesù, gioiosa, festosa, con i rami di olivo, delle palme, ecco che noi vediamo l'entrata dell'amore di Dio, dell'agape, del Padre, qui a Gerusalemme. Perdonarsi totalmente, per salvarci definitivamente Allora noi guardiamo a Gesù, crediamo in Lui, crediamo nel Padre Facciamo esperienza dell'amore meraviglioso di Dio Grazie Signore Ti benediciamo Signore Gesù per questa parola Perché attraverso di Te noi conosciamo quanto il Padre ci ama Manda su di noi il dono del Tuo Spirito Santo, perché possiamo camminare in Te, possiamo camminare e sperimentare che Tu sei vivo, sei in mezzo a noi e hai offerto tutto Te stesso. A Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Lo slogan di oggi è «Chi crede in Gesù conosce il Padre». Noi crediamo in Gesù e facciamo esperienza del Padre, carissimi amici. Che il Signore sia con noi io vi benedico qui da Gerusalemme, dalla Città Santa. Ci vediamo domani a Stronio. Grazie che mi avete accolto. Ciao!